Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, eccomi qua con un altro progetto, un progetto molto semplice, facilissimo da realizzare. Allora, io l'ho realizzato con questo filato della Mistrico Panda, ogni gomitolo è da 200 grammi ed è 40 uh, metri. Allora, io per fare questo, diciamo, coprifalle poncio, ho utilizzato quattro gomitoli si lavora con l'uncinetto del 12 o 15 allora io ho iniziato diciamo con l'uncinetto del numero 15 però poi sono andata avanti a lavorare con le mani quindi ho lavorato ho lavorato tutta maglia bassa però ho lavorato con le dita e devo dire che è stato anche molto divertente mi è piaciuto moltissimo di quattro gomitoli ripeto un gomitolo da 200 grammi mi è rimasto eh, questo meno di 400 grammi è un filato morbidissimo veramente è stupendo e anche allergico quindi è adatto per tutte diciamo per tutte le pelli per tutte le età anche per i bambini per fare un cappottino è anche l'ideale allora eh, non c'è molto da dire su questo filato perché vi renderete conto quando lo lavorate che è davvero fantastico mi è piaciuto molto e credo che farò ancora altri progetti con questo filato e niente adesso che ho, vi ho presentato il mio protagonista di oggi possiamo iniziare a lavorare il nostro copir, coprifalle Ah, volevo dire anche che ho messo dei bottoni questi bottoni sono diciamo sono provvisori anche perché in casa non ho altri bottoni però è per farvi vedere per rendere un po l'idea come, come va chiuso eh, questo coprifalle quindi voi potete mettere anche altri bottoni dei bottoni gioiello insomma a vostra scelta e poi con sempre con lo stesso filato ho fatto qui delle frange eh, che poi diciamo nella presentazione del video avete visto come viene indossato a me piace molto ripeto molto semplice quindi eh, lo può fare chiunque e eh, indossato fa veramente una bella figura inizio la mia lavorazione faccio il mio primo cappietto io lavoro con l'uncinetto del numero 15 primo cappietto e quindi 1 2 3 4 5 allora se non avete in casa l'uncinetto del numero 15 potete lavorare benissimo anche con le mani facciamo le catenelle con le dita quindi inserisco il dito dentro l'anello ho fatto 5 catenelle 5 6 7 8 9 10 facciamo 12 catenelle 10 11 e 12 faccio una catenella in più perché adesso devo iniziare a lavorare le maglie basse quindi una catenella in più maglia seguente e diciamo che le catenelle si sentono perché se toccate si sente dove abbiamo lavorato la catenella ok quindi lavoro 1 una maglia bassa maglia seguente maglia bassa così qui maglia seguente maglia bassa mi sa so che vado avanti anch'io con le dita no, non solo uncinetto del 15 maglia bassa maglia bassa, maglia bassa qui così anche divertente a lavorare con le dita mi piace allora arrivo alla fine e qui è dove ho fatto il cappietto così e ho fatto il mio primo giro adesso faccio una catenella e giro il lavoro maglia seguente qui ho fatto la catenella quindi vado nella maglia seguente lavoro la maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa quindi facciamo dei giri di andata e ritorno sempre a maglia bassa adesso io non lo so quanti centimetri andrò avanti quindi adesso lavoro un po' quando arrivo a una lunghezza che mi va bene poi vi dico quanti centimetri ho lavorato e a questo punto io vado avanti a lavorare eh, diciamo non uso l'uncinetto ma lavoro con le mani va bene ci ritroviamo dopo quando e raggiungo la lunghezza che, che mi va bene ecco è bella è molto bella morbida sembra veramente pelliccia ok a dopo eccomi qua allora io sono arrivata alla uh, diciamo alla lunghezza che mi va bene 1,15 ecco ecco adesso. Questo è il lato dove abbiamo lavorato. Adesso, nella parte diciamo lunga laterale, faccio un giro a maglia bassa. Allora, scusate un attimo, allora faccio una catenella per alzarmi e lavoro diciamo un giro tutta maglia bassa. però ogni 5 maglie faccio una diminuzione quindi vado a stringere un pochino allora vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa 3 4 5 salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto una maglia maglia seguente maglia passa quindi ho saltato una maglia 1 2 3 4 5 salto una maglia maglia seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 e ancora salto una maglia maglia seguente maglia bassa e quindi vado arrivo alla fine del giro eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi lavoro l'ultima maglia bassa però voglio fare ancora un giro quindi ripeto lo stesso giro eh, diminuisco una maglia ogni 4 maglie quindi faccio una catenella giro il mio lavoro vado avanti adesso salto vado nella maglia seguente e lavoro la maglia bassa così dopodiché arrivo alla fine del giro e taglio il filo perché vabbè adesso va bene ehm, faccio due giri di diminuzione e poi stacco il filo eccomi allora io ho chiuso il mio giro allora qui nascondo un attimo il filo che poi taglierò allora ho finito ho staccato il filo adesso dovete prendere la misura per mettere dei bottoni ora io in casa non ho dei bottoni decenti e per farvi vedere ho questi bottoni ok potete mettere poi i bottoni che, che volete eh, io al momento questi qua in casa però voi potete mettere dei bottoni gioiello delle file insomma fate voi e per farvi vedere all'incirca come viene il lavoro ok poi se vi avanza anche se vi avanza anche un po di filato potete fare anche delle come dire delle frange ecco prendete un po un po di questo filato lo mettete in due e lo mettete proprio qui così è molto bello come come idea e farlo tutto intorno comunque qui è dove ho fatto la, le diminuzioni quindi poi qui metterò dei bottoni così e questo lo potete usare come un coprifalle ecco molto semplice veloce e secondo me anche molto elegante poi se facciamo come dicevo se prendiamo un po' di filo un po' del filato che se è rimasto si avanza del filato possiamo fare delle delle frange qua così comunque io adesso finisco il mio il mio coprifalle e poi lo metto sul manichino allora vi dico anche quanto è largo è largo allora 42 centimetri circa 42 per 115 ok allora vi dicevo metto i bottoni lo metto sul manichino e vi faccio vedere l'effetto che fa come viene indossato intanto vi saluto vi ringrazio spero che questa idea una semplice idea è stata di vostro gradimento. Se vi è piaciuta, eh, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione a tutti e ciao!